Ho molte passioni e prima o poi sono convinto che riuscirò a svelarvele tutte, ad una ad una. Ma ce n'è una in particolare che faccio praticamente tutti i giorni. Come quale? Cucinare! Amo cucinare. La mia mente si rilassa ed è occupata solo da quello che devo fare. Quello che mi fa impazzire è che il gesto è una routine, un rito. E poi soprattutto quel gesto so che regalerà emozioni. Per me cucinare è un'arte, è un modo di esprimersi. Ecco perché preferisco fare ricette sempre nuove, piuttosto che eh, guardare quello che è già stato scritto o fatto. Oh, intendiamoci, non sono mica uno chef. D'altra <ride> parte, io cucino prevalentemente per me. Certo, qualche volta lo faccio anche con i miei ospiti. Ciò che forse mi contraddistingue è il sentimento che ci metto. Credo che sia veramente questo quello che rende i piatti davvero buoni, più che per il loro reale sapore. Perché? Perché diciamocelo. In cucina noi esprimiamo noi stessi, Esprimiamo il nostro stato d'animo. E se non siamo nel mood giusto, i nostri piatti ce lo dicono. La cucina, quindi, è un modo di esprimerci. È un modo di comunicare, soprattutto. sia sì agli altri, ma anche a noi stessi. È un pensiero orientato su due tempi. Ciò che stiamo provando in quel momento e ciò che vorremmo provare. Il cibo aiuta a creare la giusta atmosfera. Fin dalla notte dei tempi era il momento più conviviale. E in Italia lo sappiamo bene, per noi la cucina è un rituale, è un rituale che non si esaurisce mai. Nel corso del tempo utilizzerò proprio questo modo per esprimere ciò che provo e ciò che intendo far provare agli altri, perché tra i tanti modi che abbiamo per poter comunicare agli altri con le nostre passioni, credetemi. Questo è sicuramente tra i più potenti. Il motivo? Semplice. Esiste forse un altro modo che tenga sveglio contemporaneamente tutti i cinque sensi? Oggi quindi vi svelerò una delle tecniche di comunicazione più potenti al mondo e lo farò con un esempio pratico. Ma vi chiedo un favore. Questo esempio utilizzatelo per la persona più importante al mondo. Come chi? Voi stessi. Attenzione, io ho utilizzato come metafora la cucina, ma voi potete utilizzare qualunque cosa che vi permetta di esprimere ciò che provate a voi stessi. Qualunque cosa, potrebbe essere il canto, il ballo, il disegno, insomma tutto ciò che vi permette di ascoltarvi. Di norma, ogni cosa che facciamo prevede fondamentalmente tre fasi. La fase di preparazione, pre-evento, la fase di esecuzione, l'evento, e la fase post-evento, cioè finale. Ecco, questa l'ultima parte è sicuramente quella meno divertente, almeno per quanto riguarda la cucina. Parlo per me ovviamente, però oggettivamente l'unica cosa che non amo fare è lavare i piatti. Il primo segreto è quello di non trascurare nessuna delle tre fasi. Certo, so benissimo che queste tre fasi possono essere condizionate dal tempo che abbiamo a disposizione o quello che ci possiamo dedicare. Ma quanto è bello quando riusciamo a dedicarci il giusto tempo per noi stessi. La prima fase potrebbe iniziare proprio da fuori casa. Magari andando a fare la spesa, decidendo prima che cosa mangiare. Decidendolo con cura. Oppure possiamo aprire il frigorifero, guardare quello che c'è dentro e perché no, dare vita alla nostra mh, fantasia. Quanto è bello poter decidere anche all'ultimo istante cosa fare. È chiaro che questo è solo l'incipit. Poi dobbiamo apparecchiare la tavola. E quando decidiamo di cucinare per noi, perché farlo in maniera diversa rispetto a quando cuciniamo per gli altri vediamo mm, cosa mi cucino oggi? non dimentichiamo che stiamo comunicando e stiamo comunicando a noi quindi quando ci facciamo questa domanda non consideriamo questa domanda banale dietro questa domanda ci dobbiamo chiedere che cosa stiamo provando? che tipo di sentimento vogliamo raggiungere? e quindi dove vogliamo condurre questo viaggio? perché diciamoci la verità quando mangiamo, non intraprendiamo forse un vero e proprio viaggio sensoriale. Perché quindi non chiederci in quale luogo vorremmo essere adesso per poter esprimere al meglio ciò che vogliamo dirci? Indovinate un po', secondo voi, a questa domanda? Come mi sono risposto? Chi ha visto il mio video di presentazione sa già dove vorrei essere. Ma per chi ancora non l'ha visto, posso dire che io oggi vorrei essere al mare. Ve l'ho già detto forse altre volte. Per quanto mi riguarda, il viaggio inizia sempre prima di partire. Il gusto dell'attesa e delle aspettative è forse il momento più magico di quel viaggio. Eccomi qua, la mente è partita. Sto già pregustando quello che mangerò e quindi sto già pregustando le percezioni sensoriali che verranno attivate. E credetemi, il paragone del viaggio non è assolutamente casuale. Pensiamoci. Quando andiamo in vacanza, non lo facciamo forse perché vogliamo scaricare lo stress, l'ansia, la stanchezza. E infatti, in questo momento, io non penso ad altro che al viaggio che sta per iniziare. Eccoci, il primo senso attivato. L'olfatto. Il profumo del soffritto di cipolla mi proietta in antichi ricordi. Il primo colore che appare è anche il primo dei non colori. Il bianco, il bianco della cipolla che fluttua sull'olio dorato. Già, il bianco, il cui significato è sinonimo di libertà e serenità. E poi il rosso dei pomodorini, quel rosso che pulsa come la passione e come l'amore. È in questo istante che si tuffa il colore verde dei cappari, pronto a lamentarci del potere della vita che prende forma. Già, la vita. La vita, quella vera, ha sempre bisogno delle sue contraddizioni per trovare il suo equilibrio. Ed è per questo che appare il nero, che con la sua lussuosa eleganza ci vuole ricordare l'esistenza dello yin, a conflitto con lo yang. Certo, nei miei piatti, come nella mia vita, prevale sempre e soprattutto lo yang, perché io amo la luce, la chiarezza e l'energia del sole. Ma scusa, sante, se ti piace il sole, allora dov'è l'arancione, cioè il colore dell'energia e dell'azione? Ma come dov'è? Eccolo! E infatti, questo colore mi chiama l'azione permettendomi di lasciarmi inebriare dal fresco sapore di un ottimo vino. Quando mi invito a mangiare da solo a casa o quando mi invito al ristorante a mangiare da solo, lo faccio per riempirmi, per riempirmi di uno stato d'animo molto raro, molto prezioso. Quale? La felicità. E diciamocelo ragazzi, ma quanto sono attraenti le persone felici?